かわせ! Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche, e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per i fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. Li vedo. Qui si sale. Wow! Troppo scivoloso. Di qua non si passa. Ok, fai piano È nostro dovere aiutare i ragazzi come lui Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela Cosa vuole che faccia? Sa so già come la penso Oh no, non sono ancora disposta ad arrendermi Non puoi rimandare il problema Senta, parlerò con lui domattina stessa Nathan! Sei proprio nei guai! Cosa vuole che faccia? Sa Fa già come la penso. Oh, no, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non puoi rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte, padre. Notte, sorella Katrin. Accidenti. Ah, sei proprio nei guai. Devo arrivare a quella finestra. Forza, muoviti sorella. Prione i guai. No. Oh. oh, diamine. Ah, sorella Katrin, ho di nuovo dimenticato le chiavi, potrebbe aprirmi il cancello. Arrivo, padre. Sam! Oh, devi imparare a guardarti le spalle! <ride> certo! Ehi, è bello vederti, fratellino! Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo! Non è niente! E il patto di non cacciarti nei guai? Ci spalava merda addosso Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso E mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti Capito? Devi imparare a riderci su Tu non ridi <ride> Fai quel che dico, non quel che faccio <ride> Tieni O prendi freddo <ride> Forza Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia Ho un regalo per te e non può aspettare Natale Cosa? È qui fuori E non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione mm -hmm. mm -hmm. Bel Andiamo, dai mm -hmm. Ehi, hey, sei leggero Le suore ti danno da mangiare ah. Questo posto è deserto Dove sono gli altri? Ha un ritiro religioso eh, Mi ricordo Come sta padre Duffy? È l'unico che si salva qui per un saluto no, non mi servono ramanzine Di qua Ah, ci siamo quasi ah, è stato facile Cavolo Non l'hai puntellata? Ma l'ho lo... fatto O almeno credevo di averlo fatto non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto. Tu seguimi. Guarda. Qua. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai oh. fatto prima uh, un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. con me, lavoro soprattutto, esci ancora con quella tip? Chi? Cristal, ma andiamo alti e bassi, per ora soprattutto bassi. Ok, e ora... Niente pausa! Andiamo, Nathan! Non pensare e salta! Puoi farcela! Stengo! Visto? Niente di che! Già! Una passeggiata! Resta con me! È forte, eh? Ah, fortissimo. Di qua. Ti seguo. Tra poco c'è un salto. Ok. <susurra> Se abbiamo sentito... Stai andando bene. Pronto Tarzan? Sì, vai avanti. Oh. Oh. Oh. Forza. è troppo alto. D'accordo, allora vai in giro. Bel panorama, eh? Sì, eh? non male. Eri già stato quassù? Su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. M Aspetta qui e guardami. Oh, oh, oh, oh. Tocca a te! Ok... Coraggio, puoi farcela puoi farlo. Dai, coraggio. Oh, merda! Sono preso! Forza! Andiamo! Ce l'ho fatta? Sì, certo che sì. Forza, seguimi. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Bravo, Nathan. Ok. Proviamo. Dai. Dopo di te. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 2,50. 2,50? Che stai farneticando? No, è la 502 cilindri. Incredibile. Già Dove l'hai rubata? Wow È un colpo basso Ok, devi sapere che sono molto cambiato L'ho comprata lavorando sodo Dai, su, monta in sella Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene ho trovato lavoro Pagano bene, molto bene Ma starò fuori città per un po' Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene Quei soldi saranno utili a entrambi nel giro di un paio d'anni Un paio sì. d'anni Portami con te No, mantengo a stento me stesso Contribuirò Senti, so che l'orfanotrofio ti fa Non sai quanto? Sì, ma ora per te è la soluzione migliore Capito? Davvero, fidati di me Non è giusto Ehi Abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata No? Certo Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa E dovrò svelarti la seconda Cosa? Ho trovato le cose di mamma Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente Ti avverto se lo dici solo per consolarmi No, no, no, te lo giuro Dove? Ah, al di là della città Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Sto a star di quello che sperava, eh? <ríe> voy a engañarte un poquito más, amigo. Ya acabemos con esto. Ya te soto. Esto va a ser duro. <ríe> <ríe> Chingada, ¿eh? este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Elimínalo! ¿Qué me gusta esto? ¿Eh? ¿Quién manda? a ver cómo te sales de esto. ¿Qué, ¿Qué tal esto? ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Lucha como un hombre! Bueno, eh. Te ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Salt! ¡Conte el caña, amigo! ¡Aeh! ¡No cuente la cara! ¡Vuele ahí! ¡Derrote a ese gringo, amigo! ¡No puedes sumarme! hacerlo! ¡Puedes verte con nosotros! ¡Ah! Ahora sí, pendejo Te vas a arrepentir ¡Vuelve ahí! Ya no tienes? ¡Andiamo! ¡Te voy a matar con la mierda! ¡No eres tan bravo! ¿Qué? ¡Pendejo! Voy a matar como mi mierda. Le voy a cerrar la bocota, gringo. Ya basta, le no flashigo, amigo. amigo. Ah. No, a lugar, no ya basta, idiotas! Fördern No era una risa, ¿eh? Vero piccoletto. Voy a matar, gringo, come mi mierda. Llámame cuando sarai abbastanza alto per le giostre. Te voy a tirar por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Apre. Andiamo. Quanto tempo dovrò restare qui dentro? Eh? E dov'è il bagno? Ce l'hai davanti. Divertiti. Sicuro? Grazie.